Benvenuti. In questo video faremo un viaggio tra i buchi neri, gli oggetti più misteriosi dell'universo. Un buco nero è una regione di spazio dalla quale niente, nemmeno la luce, può uscire. Questo è causato dalla sua forza di gravità estrema. Per capire i buchi neri dobbiamo quindi capire come la gravità alteri il tessuto stesso dello spazio-tempo. L'equazione di Einstein descrive la geometria dello spazio-tempo in base alla massa ed energia in esso contenuti. Qualunque corpo dotato di massa piega lo spazio che lo circonda. Maggiore è la massa, più lo spazio viene deformato. Una stella di neutroni deforma lo spazio più di una stella normale. Un buco nero si verifica quando una grande quantità di materia viene concentrata in un singolo punto. La densità in quel punto diventa infinita e questo causa uno squarcio nello spazio-tempo detto singolarità. La singolarità è circondata da una regione la cui superficie è detta orizzonte degli eventi. Tutto quello che si trova all'interno dell'orizzonte degli eventi è destinato inevitabilmente a cadere verso la singolarità. Come si forma un buco nero? Uno dei meccanismi che si pensa possano condurre alla creazione di una singolarità sono le esplosioni stellari. Al termine della loro vita, le stelle piccole, diciamo con una massa fino a circa 8 volte quella del Sole, diventano stelle giganti rosse, che alla fine esplodono formando nebulose planetarie. Il nucleo della stella originale diventa una nana bianca, che raffreddandosi diventa una nana bruna. Le stelle con una massa maggiore diventano supergiganti rosse, che esplodono in quelle che si chiamano supernove di tipo 2. Il destino del nucleo della stella originale dipende dalla sua massa. Stelle con una massa fino a 40 volte quella del Sole danno origine a stelle di neutroni, mentre quelle più massicce possono creare un buco nero. Analizziamo meglio l'evoluzione della vita di una stella. Le stelle si trovano in perenne equilibrio tra due forze contrastanti. Da una parte, la forza di gravità prodotta dalla loro massa tende a farle collassare verso il centro. Dall'altra, l'energia che producono tramite fusione nucleare tende a farle espandere verso l'esterno. Quando una stella esaurisce il combustibile, non è più in grado di produrre sufficiente energia per contrastare la forza di gravità. La stella inizia quindi a contrarsi e, facendo questo, il nucleo diventa sempre più denso. La materia del nucleo resiste alla compressione facendo rimbalzare via la parte esterna. La stella esplode e può dare origine ad una supernova. Le supernove sono esplosioni stellari che, in certi casi, possono essere più luminose dell'intera galassia di cui la stella fa parte. Questa è la galassia UGC 9379, che dista da noi circa 360 milioni di anni luce. Nel 2013 gli astronomi hanno scoperto una supernova denominata SN-2013-CU causata dall'esplosione di una stella nella periferia della galassia. La nebulosa del Granchio ci mostra in dettaglio il risultato di una di queste esplosioni. La supernova che l'ha prodotta è stata osservata dagli astronomi cinesi e arabi il 4 luglio 1054. Fu talmente luminosa da essere visibile anche di giorno. In un'esplosione stellare, mentre gli strati esterni vengono espulsi, il nucleo viene compresso ulteriormente. Se la stella che ha dato origine alla supernova ha una massa superiore a circa 40 volte la massa del Sole, nulla è in grado di arrestare la contrazione del nucleo, la cui massa alla fine si concentra in un unico punto causando una singolarità. Abbiamo detto che nulla può fuggire alla forza di gravità di un buco nero, nemmeno la luce. Ma allora, come possiamo sapere che i buchi neri esistono? Anche se non possiamo vedere un buco nero, possiamo vedere quello che gli sta intorno. Infatti, un buco nero è un insaziabile aspirapolvere cosmico che attira tutto quello che si trova a tiro del suo campo gravitazionale. Cadendo verso la singolarità, la materia si scalda ed emette radiazioni che possono essere captate. Ora che sappiamo cosa cercare, bisogna capire dove cercare. Si ritiene che al centro di molte galassie, inclusa la nostra, si trovi un buco nero supermassiccio. La galassia ellittica M87 mostra un curioso getto blu che parte dal nucleo. Il getto è composto da gas ionizzati e si estende per 5000 anni luce. A lungo si è ritenuto che l'origine del getto di M87 fosse un buco nero al centro della galassia. Purtroppo, nessun telescopio è sufficientemente potente per mostrare il nucleo di M87. Gli astronomi hanno risolto il problema combinando radiotelescopi situati in continenti diversi. Il risultato è un telescopio virtuale, grande come il nostro pianeta, battezzato Event Horizon Telescope. Ecco quello che l'Event Horizon Telescope ha visto al centro di M87. Un buco nero con una massa stimata di 6,5 miliardi di masse solari, circondato da un disco di materia incandescente che cade verso la singolarità. Questa è la prima immagine di un buco nero che sia mai stata catturata. L'orizzonte degli eventi del buco nero si trova nella regione scura centrale. In prossimità dell'orizzonte degli eventi la luce si comporta in modo controintuitivo e questo dà al buco nero un aspetto bizzarro, se lo potessimo guardare da vicino. Sappiamo che una lente ha la capacità di modificare il percorso della luce, ad esempio focalizzandola in un punto. Einstein ha dimostrato che la massa curva lo spazio che la circonda. Maggiore è la massa, maggiore è la curvatura. Quindi la luce che passa in prossimità di un corpo molto massivo viene deviata più o meno come se attraversasse una lente. Questo fenomeno prende il nome di lente gravitazionale. Ci sono molti esempi di lenti gravitazionali. In questa immagine vediamo come la gravità della galassia ellittica LRG3757 distorce l'immagine di una galassia blu che si trova sullo sfondo. Questo particolare effetto prende il nome di anello di Einstein. Questa sembra una faccina che sorride. In realtà gli occhi sono due galassie ellittiche e le linee curve di colore blu sono le immagini distorte di galassie lontane. L'ombra vista dall'Event Horizon Telescope è causata da fasci di fotoni che vengono deviati dal buco nero e arrivano fino a noi. Una conseguenza del comportamento della luce in uno spazio curvo è che è impossibile nascondersi dietro ad un buco nero. Infatti, la singolarità piega la luce consentendo ad un osservatore di vedere oggetti che stanno dall'altra parte. Come ci apparirebbe quindi un buco nero se fossimo abbastanza vicini? Questa è una rappresentazione schematica della disposizione dell'orizzonte degli eventi e del disco di accrescimento, costituito da gas e polveri che vengono attratti dalla singolarità. Tenendo conto della curvatura dello spazio, il buco nero ci apparirebbe in realtà così. L'orizzonte degli eventi sembra più grande perché lo spazio curvo ci mostra anche la parte posteriore. In modo analogo risulta visibile anche la porzione posteriore del disco di accrescimento. Il lato superiore della parte nascosta del disco è visibile in alto, mentre quella inferiore è visibile in basso. Usando uno dei computer più potenti dell'epoca e il suo talento artistico, l'astrofisico Jean-Pierre Luminet ha prodotto nel 1978 la prima immagine realistica di come potrebbe apparire un buco nero. Le simulazioni moderne, come questa della NASA, confermano il lavoro pioneristico di Luminet. Abbiamo visto come nasce un buco nero, ma cosa possiamo dire della sua fine? I buchi neri una volta formati durano per sempre. Nel 1974 il fisico Stephen Hawking ha proposto una risposta a questa domanda. I buchi neri non sono eterni. Per capire il motivo dobbiamo esaminare le curiose proprietà del nulla. Prendiamo una porzione di spazio e svuotiamola di tutto quello che contiene. Dopo aver rimosso tutta la materia e tutta l'energia, cosa rimane? Il nulla. Ma siamo sicuri che il nulla sia veramente vuoto? In realtà il nulla è tutt'altro che vuoto. La meccanica quantistica prevede che dal nulla possano crearsi spontaneamente coppie formate da una particella e dalla corrispondente antiparticella. Il principio di conservazione dell'energia afferma che non è possibile creare materia o energia dal nulla. Questo principio non viene violato perché ogni particella si annichila con la propria antiparticella prima che si possa rilevare la loro presenza. Questo fenomeno è stato osservato sperimentalmente, quindi non si tratta di una semplice speculazione. Ora, le coppie particella-antiparticella si possono creare ovunque, ad esempio al di fuori dell'orizzonte degli eventi di un buco nero. Tuttavia, se la coppia si forma abbastanza vicina all'orizzonte degli eventi, può capitare che una delle particelle cada nella singolarità, mentre l'altra riesca a sfuggire. Un osservatore esterno vedrebbe quindi una particella spuntata dal nulla. La legge di conservazione dell'energia richiede che qualcos'altro ceda massa o energia per appianare il bilancio. Quel qualcosa è il buco nero che cede parte della propria massa. La perdita di massa è insignificante ma prosegue nel tempo. Fino a quando, dopo un tempo abbastanza lungo, del buco nero non resta più nulla. Questo processo di evaporazione dei buchi neri è molto lento. Un buco nero con una massa pari a quella del Sole richiede 10 elevato alla 67 anni per evaporare completamente. Questo numero corrisponde ad un 1 seguito da 67 zeri. Questo è un tempo talmente lungo da essere molto maggiore dell'età attuale del nostro universo. I buchi neri sono rimasti a lungo delle semplici speculazioni teoriche. Oggi abbiamo sempre più indizi che ci dicono che non solo esistono, ma probabilmente giocano un ruolo fondamentale nell'architettura dell'universo.